Dobbiamo no. trovare il colpevole di ah. questo abominio. Ok, ma calmati, basta chiedere a Dio. Giusto. Addio. Adio. Passo, passo, passo, passo. Passo, passo, passo. Mi hanno inventato il computer ma non hai un antivirus? Oh, Dio! Eh, lo sapevo. Ora è tutto Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. Ma risolvi il problema! Lasciatemi passare. Con questo ti sei guadagnato l'inferno.